Allora, la questione era questa, sostanzialmente. Ma no, Noi abbiamo letto l'articolo sull'inchiesta, da sì, cui sì. credo che sia partito tutto, e credo che l'intervista abbia ribadito un po' quello sì. che era scritto nell'articolo, no? Sì, vabbè, non proprio, nel senso che noi non ci interessava tanto la cosa contro esterno, piuttosto eh, capire le dinamiche Dinamico. di... Di cosa è successo. l'assegnazione, piuttosto che altro, perché la determina, fa sembrare che sono successe delle cose, eh, e invece e molto semplicemente sembra essere un'assegnazione diretta eh, Adesso, così. solo che la determina dice altro, Adesso. per cui io voglio parlare di questo. La famosa determina eh, del, del caso OCA eh, dice che esterni l'Associazione Culturale Aprile avrebbe eh, presentato insieme alle altre 200 organizzazioni culturali di Milano una proposta artistica eh, e che inoltre ha proposto un progetto articolato per le officine creative in grado di accogliere, organizzare, coordinare, eccetera, eccetera, eccetera. A quanto pare invece è stato il comune stesso a contattare esterni per chiedergli di organizzare la, la situazione OCA. Sciogliamo questo nodo. Cosa è successo veramente? Allora, diciamo che c'è una doppia verità, nel senso che Esterni ha presentato non in occasione di OCA un progetto sull'ansaldo, nel senso che eh, da due anni a questa parte, grazie a un contributo di fondazione Carico, Esterni sta lavorando su un progetto che si chiama Laboratorio Creativo sullo Spazio Pubblico, dove ha diciamo, sviluppato dei progetti, delle idee, delle, eh, sia da un punto di vista architetturale, sia da un punto di vista diciamo, di gestione su alcuni spazi di Milano si va da base B in dove per poco tempo abbiamo avuto la nostra sede, si, va, si, va, si passa per l'ansalto, si, si passa per delle piazze, si passa per la piscina Cuccagna, insomma, Esteni ha lavorato su degli spazi. Quindi noi due anni fa, ancora con altri assessori, ancora con altre persone, abbiamo presentato, e poi l'abbiamo ripresentato, un progetto di gestione dell'ansalto. Quindi questo diciamo che ha in sé una sua verità, poi chiaramente non era legata all'OCA, nessuno sapeva ancora che ci sarebbe stato OCA, eccetera, eccetera, però è vero che Sterni sull'ansalto aveva già lavorato, e quindi noi lo spazio lo conosciamo benissimo che i sopravluoghi ne avevamo fatti tantissimi e quindi io credo anche per questo diciamo siamo venuti in mente in qualche modo al Comune da questo punto di vista eh, per andare a fare un progetto in pochissimo tempo di gestione del progetto OCA quindi questo è quello che noi possiamo dire da questo punto di vista La, diciamo che da, da un punto di vista di quello che è successo diciamo, nei giorni precedenti all'OCA è che Sten è stata contattata dal Comune, forse in virtù di questi progetti che noi avevamo già presentato credo anche nel virtù della nostra esperienza in, in questo ambito, per gestire quello che loro stavano progettando come i tre giorni eh, del blocco. Eh, adesso io appunto non voglio entrare perché non abbiamo scritto noi troppo nel merito della, eh, diciamo della determina, nel senso che uh, ci è stato chiesto appunto di eh, gestire questi, questi, questi tre giorni. Eh, noi abbiamo stilato l'elenco delle spese che si arrivano per gestire questi tre giorni, i famosi 40.000 più IVA di cui si è tanto parlato. Ah, tu dici il denaro pubblico, ci mancherebbe altro, noi abbiamo attenzione per il denaro pubblico, come anche per il nostro privato, altissimo, sì. elevatissima e, e capisco che se c'è il dubbio da parte tua, di un cittadino, di chiunque, che il denaro pubblico venga osperperato, gestito un po', diciamo, più che alla paesona, alla... Carlona, come si diceva una volta, capisco che questo sia molto pericoloso, molto grave, anche se si tratta di cifre da 500 euro, 5000 euro, 5000 euro, non importa. Che chiaramente sono serviti a gestire, eh, dalla sicurezza agli impianti tecnici agli impianti elettrici, comunque sono di tre giorni in cui abbiamo accolto tante realtà, dal cinema alla musica, al teatro, alle tante proiezioni, quindi se uno fa il nostro mestiere venendo lì, poteva tranquillamente quantificare i costi e, e, la, e la gestione. Quindi per noi si è risolta in una uh, chiamata diciamo, a fare un certo tipo di lavoro che è assolutamente nelle nostre corde, che è una cosa che a noi interessa molto perché lo spazio in saldo è uno spazio su cui noi abbiamo lavorato tanto e ci siamo stati molto felici di organizzare insieme al Comune diciamo, questa, questa manifestazione. Tu hai scritto eh, in risposta a quell'articolo, abbiamo accettato l'incarico per amicizia e... E vorrei che tu parlassi di, di questa cosa, non, non dell'amicizia, più che altro se, se è il caso, cioè se è il caso, se in una città di un milione rotti abitanti è giusto che succeda, che si accetti un incarico per Questo, cioè, a me A me dà un po' l'idea di, di paesone. Sì, davvero, no, sì, so, io... Devo rispondere a tutte e due. Nel senso che, quello che quello, quella cosa lì, che è stata, io la, so perché vuol dire amicizia in quel caso, nel senso che dice uno ti chiama 10 giorni dalla manifestazione, dice, devi assumerti la responsabilità di questa manifestazione. <ride> I soldi non ce ne sono tanti, anzi non ce ne sono se non per pagare le, le spese, lo vuoi fare? Probabilmente se fosse stato uno che mi stava molto antipatico, per cui cioè, non mi interessava nel senso perché non sono amico suo. Detto no, perché poi però è il che... un paesone secondo me è anche interessante non so se è già riprendendo vabbè, lo iniziamo a riprendere e lo facciamo io l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho mandato a Giac ah ok, vabbè tu dici è un paesone non so quanto sia negativo il fatto che Milano possa in qualche caso su alcuni aspetti anche essere gestito come un paese cioè magari tu lo intendi in senso negativo forse non lo è sempre questo è quello che possiamo dire noi diciamo sull'iter che è stato diciamo fatto, non è stato chiaramente poi infatti il bando come è stato anche più volte detto uh, anche dall'assessore, non è stata fatta nessuna scelta sulle opere artistiche da presentare, abbiamo cercato di accogliere tutti abbiamo cercato di mostrare no, infatti adesso non so bene se è un, è una, un avviso, un open call come viene chiamato magari in maniera più anglosassone però ecco diciamo che oh, la, la cosa è andata in questa maniera nel senso, quindi noi siamo stati ah, nei, nei, nei dieci giorni presenti all'OCA a gestire queste 250 richieste più o meno credo che siamo stati contenti più o meno tutti quelli che si sono riusciti a essere eh, presenti e poi abbiamo gestito i tre giorni diciamo okay. questa cosa poi è stata riassunta burocraticamente in questa determina diciamola è stata fatto... riassunta male, diciamolo diciamo... eh. no, diciamo no, perché che, che chiaramente io quello che dico può aver un creato un confusione questa determina rispetto a quello che realmente è accaduto e poi come è stato anche più volte detto e ridetto tutto nell'ambito di cose assolutamente diciamo, legali anche da altre parti, nel senso sì, che appunto sì, sì. siamo intorno a cifre, per cui no, qualcuno no, può la fare il termine, cioè, cioè, quindi mh, un affidamento diretto, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Quindi appunto Esterni ha delle competenze per cui potremmo eh, chiamare cioè, anche altri, penso, però anche noi, nel senso cioè, abbiamo le competenze per seguire questi tipi di manifestazioni, quindi non. Noi non avevamo visto niente di strano in tutto questo percorso, se fosse stato poi raccontato anche burocraticamente nella maniera giusta in cui bisognava raccontarlo. Per quello che ci siamo, io la dico tutta io, questa determina, non l'avevo neanche letta prima dell'articolo dell'inchiesta, Quindi noi siamo anche rimasti male dicendo ma perché, insomma ci hanno chiamato a fare un lavoro, l'abbiamo fatto, pensiamo anche bene in pochissimo tempo, Diciamo la famosa, diciamo forse ne avete già parlato, dell'amicizia, eh, per dirla, era per dire che spesso e volentieri quando uno prende delle decisioni dove c'è dentro del lavoro, delle cose, ci sono delle dinamiche che uno fa un po' un 2-2 e cerca di capire se riesce a ripagarsi il lavoro, eccetera, eccetera. Quando si dice l'amicizia è che poi magari queste dinamiche vengono messe un attimo da parte per dire eh, siamo contenti di farlo perché è un progetto che ci interessa, che ci piace, lo stiamo facendo con persone che ci piacciono e quindi siamo felici di farlo a prescindere dal fatto dei i conti che tornano o meno, ecco, diciamo, questo è un po' il nostro concetto, diciamo l'idea della società della cultura attuale di dire ma Esterni forse conosce lo spazio molto bene, ci ha presentato perché poi l'ha presentato anche a loro e anche al demagno e anche come al solito ma dai, un progetto che ti piace, almeno noi facciamo così, lo presentiamo a tutti quelli che potrebbero avere un, così, un interesse, no? E quindi credo che sia quello un po' il motivo per cui siamo stati chiamati, oltre che per amicizia, e l'amicizia forse te l'ha spiegata un po' prima di Colò. Oltre che perché forse veramente fare una cosa in sette giorni con pochi soldi, senza, come dire, senza una grande eh, strategia, non sono tantissime organizzazioni che sono in grado di farlo, o forse che accetteremo di farlo. Allora, sostanzialmente tutti gli operatori culturali di Milano sono amici della Giunta Pia. Questo è... Beh, è, mica tanto. Beh, tanto. Sì, sì. Boh, ha sì. avuto un grosso Ho sostegno fatto. dal mondo della sì. cultura, della sì. creatività, così. Sì, sì. sì. sì, sì. Eh, non dico che siamo noi a dove essere come dire, attenti, sono più che altro loro ad avere una grossa responsabilità eh, nei confronti di gestire tutti questi rapporti umani che naturalmente esistono, eh, così, quindi questa era il nostro, la nostra perplessità e credo che quello che giusta necessaria sia prima di pisapila che dopo, che durante, quindi sono assolutamente da progetto. Comunque, se posso, nel senso che dice eh, che noi abbiamo accettato per amicizia, non che loro ci abbiano chiamato per amicizia, questo secondo me è un po' diverso, nel senso che noi siamo comunque una realtà, diciamo, privata e, e in qualche modo non dobbiamo, diciamo, sottostare a nessun tipo di regolamento, cioè, siamo nel senso che possiamo prendere delle decisioni, come ti dicevo prima, per missa nel senso che mettiamo da parte magari un certo tipo di ragionamento, diciamo di, di convenienza o, o meno, perché ce lo chiedono, cioè secondo me loro, loro ce l'hanno chiesto per delle nostre competenze e noi abbiamo accettato dicendolo, potete cioè, diciamo, potete, diciamo, eh, venire meno magari ai vostri paletti, ai vostri parametri del fatto che per organizzare un evento del genere ci vuole un mese <ride> piuttosto che, eh, che ci vogliono magari 20.000 euro in più, eccetera, eccetera, okay. e noi per amicizia, perché vogliamo per responsabilità del sistema culturale, abbiamo detto che sì, e lì c'è scritto questo, non c'è scritto che loro ci hanno chiamato per amicizia, perché secondo me questa è una roba okay. abbastanza importante da sottolineare come, come approccio.